Lui con Marco Tardelli, un grande campione nazionale e della Juventus, anche grande allenatore, lo ricordiamo, però anche, anche penso un grande appassionato di, di sport e quindi anche di giovani, perché è da lì che nasce tutto. Com'è il calcio italiano a livello giovanile? Ci sono delle buone speranze per il futuro? Per esempio Antonio Conte che arriva a 15 è un buon segnale? Ma secondo me sì, è importante che qualcosa si faccia per questo settore perché è quello che poi può portare la linfa alla nazionale, alle squadre di club. Bisognerebbe avere anche il coraggio di buttarli dentro, come in altri paesi fanno, noi un pochino meno, perché siamo troppo preoccupati del risultato, troppo preoccupati a recuperare soldi per... Qual è il investire in altre cose allora, qual è il consiglio di Marco Tardelli per rilanciare il settore di base italiano se è da rilanciare Ma io sono dell'idea che eh, parlando un po' della nazionale bisognerebbe ritrovare questi centri federali e continuerebbe sembra che Pranetta Vecchio abbia eh, questa idea l'intenzione eh, di farlo sarebbe molto importante che adesso il settore giovanile va tutto su prima era l'oratorio, prima tutto tutto sull'accademia che fra l'altro anche costose, spesso e volentieri, che non danno la possibilità a tanti ragazzi di, di poter emergere. perché Soprattutto in questo periodo eh, i soldi che servono per le accademie, i genitori magari non li hanno. Che, credo che dovrebbe la federazione, la Lega fare qualcosa di importante per questo. Okay.